Alle compagne. Vado cancellarlo. Ci sono varie varie ragioni per riaffermare la parola termine compagni. Non comp... ho Io ho sentito un tempo fa che.